Grazie Presidente, eh, grazie ai colleghi. Allora, volevo intervenire brevemente perché ehm, è anche per motivare il voto di astensione a questa mozione. Allora, eh, sicuramente tutto quello che è stato detto dai miei colleghi è insomma, eh, condivisibile sul fatto, sull'opportunità eh, di sanificare le parti comuni dei, degli edifici ERP ma non solo, perché appunto questa mozione parla anche parla di edilizia residenziale pubblica, ma ci, sappiamo benissimo che eh, anche diciamo, altre tipologie di immobili vengono, eh, vengono utilizzate appunto per finalità più o meno similari. E questo, questo, questa necessità appunto è, è, è evidente, come ha detto il consigliere e il consigliere Figliomeni sulla base appunto di quelle che sono le evidenze scientifiche e che sono incontestabili. Sono così evidenti eh, queste considerazioni che appunto eh, eh, ehm, a eh, quanto ho potuto notare eh, io, o quanto ho potuto indagare io sulla, eh, durante la mia commissione, queste attività sono già state poste in essere o meglio si stanno già pianificando questi interventi, infatti appunto durante la commissione eh, patrimonio dell'8 di aprile che appunto le opposizioni mi hanno chiesto anche la eh, possibilità, uno spazio per poter parlare degli interventi eh, che si stavano ponendo in essere su, eh, relativamente appunto, a questa emergenza del Covid-19 ho ritenuto opportuno appunto dare spazio e in quella, in quella sede è intervenuta anche l'assessore Viorelli che appunto ci ha eh, confermato in prima battuta appunto dell'inizio dell appunto de, de, dell'avvio di un'istruttoria volto eh, appunto a vedere e quindi eh, a, a capire quali spazi eh, siano eh, da, appunto da sanificare ma anche per fare un compito dei costi per fare un compito degli interventi, un cronoprogramma e tutto quanto, insomma un istruttore amministrativa a tutto tondo e in seconda battuta anche per quegli spazi che, anche quegli spazi che appunto ehm, non sono solo edilizia residenziale pubblica ma ehm, vengono utilizzati appunto con finalità similari. io ehm, questa, questa esigenza, questa necessità, oltre ad essere stata appunto detta pubblicamente dalla, dalla sindaca, essere stata ribadita, a quanto mi dice la consigliera Celli, anche all'interno della gabbia di, di, di regia e appunto confermata dall'assessore eh, con, con la delega in materia, eh, appunto, io mi, mi, mi ritengo, insomma, mh, ritengo che questo se, se l'atto che stiamo votando oggi deve essere un impulso alla giunta alla sindaca affinché pongano in essere questi atti. Mi pare che questo impulso sia già arrivato e sia già stato posto in essere, pertanto, eh, per queste motivazioni, eh, il gruppo di 5 Stelle si asterrà eh, alla votazione di questo atto. Grazie, Presidente.